Sì, grazie Presidente. Vedo che è iniziata proprio la campagna elettorale a tutto tondo, insomma, sul, sull'ultimo intervento ovviamente non si è entrato poi nel, diciamo, nel contesto ovviamente, che oggi stiamo trattando, perciò la delibera su Paisca che deve essere e, eh, ed è un documento che in teoria dovrebbe vedere eh, tutte le forze politiche unite no? contro la lotta ai cambiamenti climatici, perciò una battaglia comune, una battaglia di cittadini, una battaglia del popolo, lo vediamo anche tra i ragazzi, tra i giovani, per esempio tra i ragazzi di Frade for Future, con i quali presentiamo una mozione eh, per eh, dichiarare l'emergenza climatica eh, globale l'anno scorso, proprio per cercare di lanciare un messaggio come, eh, come amministrazione capitolina, mh, seguendo gli altri comuni italiani, come per esempio torino di Milano, e questo ovviamente eh, tutto ciò ci ha visto appunto eh, come dire, uniti eh, verso un messaggio comune, che è quello appunto della lotta ai cambiamenti, ai cambiamenti climatici, un tema ad oggi eh, sentito, eh, fortemente sentito in tutta la popolazione. e Credo che su questo bisogna la politica debba fare quadrato piuttosto che fare campagna elettorale, questo veramente denota purtroppo una mancanza di strumenti. Eh, conoscitivi proprio della materia eh, sull'ambiente sulla sostenibilità sull'impatto ambientale e via discorrendo oggi si è fatto cenno appunto agli allegamenti eh, stiamo vedendo che anche gli altri comuni italiani hanno subito eh, purtroppo un forte impatto a livello eh, appunto di, di quantità di acqua creando allagamenti e in molti comuni italiani Purtroppo per Roma il problema è la Raggi e per gli altri comuni sono i cambiamenti climatici. E questo ovviamente fa sorridere perché la politica deve essere portatore ovviamente di una conoscenza politica ma anche tecnica per dare poi ovviamente degli indirizzi giusti e corretti. Se no se si fa propaganda quello lo possiamo fare nelle radio, lo possiamo fare nelle tv, ma io credo che l'aula debba entrare nel merito degli atti che in questo momento si discutono. Come dicevo Presidente, noi presentiamo questa mozione a firma di tutte le forze politiche l'anno scorso sulla eh, dichiarazione dell'emergenza dell climatica globale, un, un atto eh, riconosciuto ovviamente da, dalla popolazione dei cittadini romani. Abbiamo presentato nel, negli anni, come ha detto appunto l'assessore, eh, la delibera sui materiali post-consumo, che anche quello ovviamente si inserisce nella nell'atto che andremo a votare oggi, un atto cruciale e fondamentale di questa avventura amministrativa. Eh, abbiamo parlato anche del, dei vari regolamenti, per esempio il regolamento del verde, uno strumento imprescindibile, fondamentale che si inserisce eh, nel, nel Paes, che perciò ovviamente nel tema e nel discorso dei, dei cambiamenti climatici abbiamo presentato il regolamento eh, sulla gestione eh, dei, eh, dei rifiuti approvato poco tempo fa e anche questo si inserisce nel tema dei cambiamenti climatici abbiamo presentato una delibera eh, sempre poco tempo fa sulla food policy, sulla politica del cibo e anche questo è un tema che si inserisce all'interno dei cambiamenti eh, climatici abbiamo presentato anche una delibera eh, forse qualcuno sorriderà ma comunque un tema anche questo attuale eh, che vede appunto eh, dare equilibrio all'ecosistema che è, quel, è quello appunto sulla, sulla apicultura urbana e anche lì abbiamo presentato abbiamo presentato un atto questo per far capire che l'amministrazione in questi anni non ha dormito sul, sul tema dei cambiamenti climatici anzi ha lavorato pancia a terra un'amministrazione che a differenza delle altre amministrazioni dove si è fatta molta teoria, molta propaganda questa amministrazione ha portato degli atti concreti atti che chiedevano aggiornamento per, per più di 15 anni, ricordiamo addirittura il regolamento del verde è mai esistito, questa amministrazione è riuscita appunto a crearne un ex novo che sicuramente sarà il faro e gli altri regolamenti sul verde per gli altri comuni e oltre a questo insomma abbiamo eh, portato tante altre iniziative come appunto quelli sulla riforestazione urbana, si è parlato molto di piantumazioni, di messi a dimora ecco Roma Capitale per la prima volta in questi anni con l'appalto quadro eh, di un milione e quattro eh, ha iniziato finalmente a togliere i vecchi ceppi a piantare nuovi alberi ad oggi sono stati piantati eh, circa 2.500 alberi con il milione e quattro appunto che abbiamo detto, un milione e quattro che è stato investito per il prossimo anno e per il prossimo anno ancora perciò una campagna di riforestazione urbana cittadina contro l'abbattimento della CO2, eh, ovviamente innegabile perché questo insomma, è stato sotto gli occhi di tutti che per la prima volta abbiamo visto togliere i ricetti in questa città e piantare nuovi alberi. Io nella mia vita in questa città azioni del genere io non le ho mai mai viste nella mia giovane età, ancora giovane seppur poco perché ho 38 anni. Però oltre a questo Presidente noi abbiamo, ehm, diciamo abbiamo eh, aderito al decreto clima. Eh, tramite i fondi del eh, Ministero dell'Ambiente oggi Ministero della Transizione Ecologica abbiamo presentato i tre progetti sulla riforestazione urbana uno a Serpentara, uno a Pietralata e l'altro, il terzo a Torre Spaccata eh, mettendo a dimora per il primo sul il progetto da Serpentara che cerca l'importo di 440.000 euro eh, 1.300 alberi sul progetto di Pietralata che eh, costerebbe 450 mila euro piantumeremo 1.300 Alberi e su quello di Torre Spaccata pianteremo 2.700 alberi eh, investendo 500.000 euro. Ovviamente ci sarà una cura attenta per eh, i successivi sette anni e questo ovviamente proprio per aderire appieno al decreto clima e ai fondi che il Ministero dell'Ambiente, oggi ripeto Ministero della Transizione Ecologica tramite Città Metropolitana, ha eh, dato la possibilità ai comuni di intervenire sulla riforestazione urbana roma capitale anche lì non è stata a dormire come sembra e come qualcuno eh, dice in aula ma ha risposto prontamente a questi progetti portando una delibera di giunta eh, che è stata ovviamente votata e che eh, di fatto il ministero ha accolto eh, favorevolmente questi progetti oltre a questo abbiamo eh, sposato i tanti progetti dei cittadini con i quali abbiamo messo a dimora molti alberi ma Entrando nel merito del, del PAESC, nello specifico oggi ovviamente di questo dispositivo, eh, devo dire che la, la Commissione Ambiente ha svolto numerose commissioni in, in questi anni, ha dato degli indirizzi giusti e corretti, ma ha lasciato lavorare eh, su uno strumento tecnico gli enti preposti che sono appunto gli enti che si occupano di impatto ambientale e di, eh, e di cambiamenti climatici. Come è stato detto Ispra, Enea, GSE e anche ovviamente il Dipartimento Ambiente, che ha lavorato strettamente con il Dipartimento Urbanistica, e con il Dipartimento Simo, con il Dipartimento Mobilità. Perciò c'è stata una sinergia tra uh, tutti questi dipartimenti, tra i vari assessorati, e su questo ringraziamo uh, l'assessore Ziantoni, ringraziamo il uh, dottor Tamburrano, che lavora all'interno dello staff dell'assessore Ziantoni, che uh, veramente ha creato un, uh, un inizio uno strumento che eh, risponde eh, prontamente al patto dei sindaci in modo, in modo ovviamente eh, dirompente perché eh, questo è un PAESC che eh, tocca tutti gli aspetti come ha detto l'assessore eh, sulla, sulla prima parte ovviamente del PAESC si parla delle analisi perciò dell'impatto ambientale che oggi vive la città delle emissioni climalteranti soprattutto sull'effetto Serra che oggi viviamo nella città di Roma, spiega ovviamente i livelli di inquinamento e spiega quelle che sono appunto gli agenti inquinati eh, in primis e poi sulla seconda parte eh, vi è un elenco di azioni dettagliato sulla mitigazione eh, dell'impatto ambientale, perciò ricollegandosi poi alle fonti rinnovabili, all'efficientamento energetico, al eh, ciclo dei rifiuti, perciò un'economia non più lineare, ma bensì un'economia circolare, perciò che abbraccia le nuove eh, metodiche, le nu i nuovi strumenti di gestione dei rifiuti, perciò non più inceneritori, non più ovviamente eh, diciamo, mh, come dire, infrastrutture eh, impattanti sul, sul ciclo dei rifiuti. E poi la terza parte è quella sul sull'adattamento ai cambiamenti climatici, che eh, ovviamente eh, Roma Capitale come città che deve abbracciare un, un concetto di resilienza deve intervenire appunto sull'adattamento. È importantissimo, presidente, sul PAES che è anche lo sportello eh, climatico dove ogni cittadino eh, può eh, potrà andare a chiedere le dovute informazioni per capire come eh, dare un contributo sull'impatto ambientale, perciò, eh, inserendo ovviamente nella propria abitazione il sistema del fotovoltaico, sul risparmio energetico e eh, via e via discorrendo. Perciò, eh, si inizia finalmente, finalmente a mettere al centro della politica il tema ai cambiamenti climatici. E questo in risposta al grido da, da, d'allarme dell'Europa. Come vediamo, anche oggi il ministro Cingolani sta continuando la politica iniziata dal ministro Costa sulle microplastiche, su ovviamente l'inquinamento anche nei mari e negli oceani. Noi ricordiamo che abbiamo eh, Ostia come come diciamo eh, luogo ovviamente marittimo e eh, non è eh, come dire, un tema di poco conto ma un tema insomma, che deve vederci anche lì eh, prorompenti su una politica ovviamente sostenibile, su questo il Municipio Decimo sta facendo tantissimo perciò Presidente eh, ho elencato i vari eh, documenti e dispositivi che eh, abbiamo presentato in questi anni dispositivi che vedranno ovviamente un eh, come dire, un lavoro ulteriore, perché su PAESC una volta votato non, si, non, non terminerà qui l'azione di Roma Capitale, ma vedrà insomma delle azioni eh, ovviamente eh, diciamo eh, pratiche, come ho detto appunto sulla riforestazione normale. La stessa cosa anche sulla food policy, la stessa cosa ovviamente sui regolamenti del verde e, e sul regolamento dei rifiuti, e, eh, andando avanti anche sulle azioni eh, inerente al ciclo dei rifiuti sul piano industriale che poi abbiamo approvato, che è il piano industriale che vedrà ovviamente un futuro diverso per quanto riguarda la gestione dell'azienda AMA e anche la gestione del ciclo dei rifiuti. Eh, lavoreremo anche sul tema dei pesticidi che si ricollega alle aziende agricole, anche lì ovviamente abbiamo spinto sull'agricoltura sostenibile, sull'agricoltura biologica, abbiamo prodotto una grandissima quantità di pasta biologica, olio biologico, insomma diciamo stiamo dando ovviamente un nuovo volto alla città, un nuovo volto sostenibile, etico e soprattutto ovviamente collegato al, eh, alla difesa dell'ambiente e dell'ecologia. Io Presidente ho terminato, il voto è chiaro, come ha espresso il Consigliere di Palma, sarà convintamente favorevole e colgo l'occasione ancora per ringraziare sia eh, l'assessore Zantoni, sia il dottor sia tutti gli uffici e gli enti che hanno eh, lavorato eh, con questo tavolo tecnico eh, per la realizzazione e per ovviamente la creazione di questo Paes che, che oggi andremo a votare. Grazie Presidente.